Ho di quel lavoro da fare, ma è bello essere a casa. Lavoro? Quando avevo la vostra età, i miei interessi erano... per lo più... salve. Incredibile, sono sorpreso che abbiate combinato qualcosa. Anche mia madre. È stato un piacere parlare con voi, Effendi. Spero che qui troverete qualcosa di vostro interesse. Confido di sì. Posso esservi d'aiuto, mia signora? Grazie, buon giovane. Istruito e galante, siete una sorpresa continua. Assai poche, amico mio. Che Dio vi benedica. Benvenuto, fratello. A meno che la leggenda non menta, tu sei l'uomo che non vedo l'ora di conoscere. Il celebre maestro e mentore... Ezio Auditore de la la, la. Prego eh, Scusami Faccio fatica a rammentare quel incomprensibile italiano Da Firenze La città in cui sono nato Ah, sì uh, Quindi Secondo le vostre usanze Io sarei Yusuf Tazim da Istanbul <ride> Mi piace Istanbul Un altro nome per questa città Evette il preferito dai locali. Vieni, mentore da Firenze. Facciamoci un giro. Benvenuto al distretto di Galata. Per molti secoli ha accolto gli orfani provenienti dall'Europa e dall'Asia. Non troverai varietà maggiore in alcun'altra parte della città. Per questo gli assassini ne hanno fatto la loro dimora. Mi piacerebbe vedere dove. Assolutamente. La confraternita è sempre ansiosa di conoscere l'uomo che ha messo a tacere i borgia. <ride> ah, C'è qualcuno in città che non sa che sono qui? Beh, la tua scaramuccia con i Templari in Terra Santa non è passata inosservata. Quando mi sono messo in viaggio, la violenza era l'ultimo dei miei pensieri. Cercavo la saggezza, il sapere della biblioteca di Altair. <ride> e non hai pensato che era rimasta sigillata per tre secoli? No, lo immaginavo. Ma non mi sarei mai aspettato che fosse sorvegliata dai Templari. Inquietante, non è vero? Da cinque anni fa l'influenza dei Templari qui era minima. Una piccola fazione che sognava di rimettere i bizantini sul trono. Ma sono aumentati giorno dopo giorno e con l'assenza del sultano Bayezid potrebbero tentare un colpo di mano Non c'è un erede al trono ottomano? Non solo uno, due fratelli in lotta Succede sempre in queste famiglie reali Quando il sultano tossisce i principi sguainano la spada Tra Templari e Ottomani, immagino avrete parecchio da fare ma <ride> ho oh, a malapena è il tempo di lucidare la lama. ci riuscirai a sfuggire! No, non c'è voglia. Incredibile! Altri templari! Sta pronto! No, no. Guarda. Bisanzi è morta! Quanto te! L'intera città si desta per porgerti il benvenuto. Prima i reggenti e ora i ratti. I soldati ottomani ce l'hanno a morte con quei briganti bizantini. Questo ci dà un po' di tempo. Quanto tempo? Eh, pochissimo. Ti uccidono se solo li guardi storto. Anche se dopo se ne pentono. Commovente. Non è così male in realtà. Per la prima volta da decenni gli assassini possono vantare una tirani! forte presenza. Siete non è sempre stato così. Fastate! Sotto l'imperatore bizantino... Gli assassini venivano perseguitati e uccisi sul... Andate via! Andate via! Vergogna! Smettetela! Ci siamo quasi. Oh, Andatevene via! Ah, brutti bastardi! Presto! Dobbiamo spiegarci. No. Gaiafi. Cielo beato! Temevamo che il nostro mentore si fosse perso fra i vizi della grande città. Mi accontento dei miei, divizi, Grazie. Dunque, che cosa hai in mente, Ezio? Dimmi di più dei Templari. Li chiamate Bizantini. Tuttavia, l'impero bizantino è stato abbattuto 60 anni fa. Questi uomini sono gli ultimi rimasti legati alla causa dell'ultimo imperatore, Costantino XI. Chi li guidi adesso, però... Non so dirlo. Capisco. Immagino stia a me scoprirlo. Ezio, dov'è la tua lama uncinata? Lama uncinata? Non la conosci? La porto da quando sono nato. Mm. Mostrami come funziona. la lama ucinata come un'estensione yeah. di te stesso Ezio. Sa la lama ucinata come un'estensione di te stesso, Ezio. Prendere nota del fatto che il Ministero delle Opere di Ricostruzione e in seguito al terremoto resterà chiuso per diversi sì mesi per permettere la riparazione delle sue fondamenta. Oh. Oh. Credi che non possa farcela? Non ho neanche sudato. <ride> Qui, presto. O oh, che vorrete contemplare di persona le sagge non. E impara Ezio Lo chiamiamo aggancio e fuga Corri verso l'avversario E appena lo raggiungi Usa la lama uncinata per superarlo Ottimo Eccellente Ottimo! normale lama uncinata ottomana, a due parti, vedi? L'uncino e la lama, quindi puoi usare l'uno o l'altra. Un progetto elegante. Ti va una sfida più impegnativa? Mm? Sta bene, andiamo. Mm. Ti stai divertendo? <tose> esatto, lascia che sia la lama uncinata a lavorare. <tose> Molto bene, cerca di fare del tuo meglio. Benvenuto a Costantinia, Ezio. Il crocevia del mondo. Molti uomini hanno governato questa città, ma non l'hanno mai soggiogata. Lei li ha sempre respinti. Sembra un bel posto da chiamare casa. Lo è! Vediamo che scende prima? cammello. Sono colpito Yusuf, ah, ai confratelli di Roma piacerebbe molto. Onore al merito, come si dice. Yusuf, vieni, presto! Eh? Un attacco su due fronti, Galata e Gran Bazar. Ogni giorno brutte notizie. Hai voglia di tirare un po' di spada? Faccio quello che devo. Ben detto. <susurra> <susurra> Meglio che sia alla larga dalle guardie Quando è stanco di correre, un assassino deve prendere il volo Guarda! a vedere Di separarci. Io mi dirigo al bazar. Tu resta qui. La vedi quella torre? Sì, il covo di Galata? E Evet, non posso essere in due luoghi allo stesso tempo, ma con te qui non ne ho bisogno. Buona fortuna. <tossi> <tossi> già visto perché A conoscere i miei nuovi amici, inseguiamolo. Che Dio mi salvi, devo andarmene da qui. Ti batti come se fossi in ritardo per il tuo matrimonio. Sì, di circa 25 anni. Sono arrivato troppo tardi per salvare il covo del bazar. Ma ora che la mia armata è raddoppiata, lo riprenderemo insieme. Di qua! Quando i Templari si impossessano di un distretto, ostentano la loro presenza appendendo stendardi e taglieggiando i mercanti. Tenerli a bada è una battaglia costante e ci denigrano a ogni vittoria. Piuttosto arditi. Perché il Sultano tollera tutto questo? Il Sultano Bayezid è assai lontano, Ezio. Sta combattendo contro suo figlio Selim a molte miglia dalla città. È stato via per anni, almeno dall'epoca del terremoto. Forse anche da prima. È cieco a tutto questo disordine. Ma i tuoi occhi sono aperti, vero? Come due lune piene. Credimi. <tose> Troppi per un ingaggio diretto. Mm. Temo che una bomba fumogena non sarà di grande aiuto. Bombe fumogene. Ezio, è ora che voi italiani entriate nel XVI secolo. Queste non oscurano, distraggono. Era una bomba! Farò meglio a tornare a casa! Hai visto? Non resistono. Muoviamoci. Mm, sei pieno di sorprese oggi. Fabbricare esplosivi è una nuova moda L'abbiamo adottata dai cinesi e la seguiamo con grande passione Dovrai insegnarmelo Non dovresti essere tu il mentore Ezio Inizio ad avere dei dubbi sì, <ride> Apre potenti no, Canaglie no, Basta smettetela Smettetela Sì. Tocca a te Rendimi fiero Ecco che vanno Digati, sono quasi arrivati. Questo è uno dei nostri tanti covi, preso dai Templari, come puoi vedere. Da qualche parte tra queste canaglie c'è un Capitano Templare. Uccidilo. Sali in cima alla torre e accendi il fuoco di segnalazione. Questo avviserà i Templari che è il momento di tagliare la corda. Bene, tu crea un diversivo. Io li manderò a casa. Ezio, di qua. Ah. Quando i Templari si impossessano di un nostro covo, mettono un Capitano al comando. Esplora la zona con cura e potresti notarlo mentre si pavoneggia in giro. Usa i tuoi leggendari sensi, Ezio, e scruta lungo le strade. Troverai il nostro bersaglio.